Stavo dimenticando di fare il video E sai che le robe funzionano? Sta vibrando il coso il, il co no, no, no. 20 secondi Oddio No, no, c'è uno che parla Ma perché? Ci sono capito che non che parla, no, no Eh beh, mutalo Disattivolo, infatti <ride> Bello 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 9 minuti e 23 non basterà mai Stiamo decollando Andiamo a sparare gli astre, asteroidi. Bisogna sparare gli asteroidi. Cambia arma se vuoi. Io cambio arma. Metto quella pshh uh, direi che Apollo preferisce lo spam. Stiamo entrando! Stiamo entrando, stiamo entrando. Siamo dentro, dentro, siamo dentro. Siamo dentro! Che belle le palme! Wow, sto decollando ora. E la madonna! Mm. Ma pover, povero, povero santuario! Cosa sto vedendo? Io mi ammonto perché se no se tutto. Leggenda, credevo ci stessi messaggio di... Sì, sì, sì, non sarà un problema. Non appena... Perché è leggenda? Sarebbe Jones. Ah, già... Vai, hai carri armati, usa le cose, eh, ecco quelle lì sono più da mira, vai vai vai Ok, oh, omel. Oh, ah, si stanno ammazzando. Ma chi sono questi? Cosa no, il cuore. Tutti potenza tutti bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi la fortezza bi no, fortezza, sarebbe... Oh in un solo corpo disegno Guardate che erano armati che erano in, in, in colonna Ci è mai servito a qualcosa a quella missione? Deve, ora devi usare quello che ho c'è. Com'è che si sparava? Con la ZR, Malza. come si spara sempre? L'ho dimenticato. Il coso? Eliminati brutti, brutti! I robot Dai non è stesa. Oddio L'acceleratore l'ho scoperto E il momento La spada Distrugge tutto <ride> Noi Noi l'abbiamo superato tre ore fa! Bello lo slurp di bananita Perché c'era una missione raga Voi non lo sapete ma c'era una missione in cui dovevamo far fare l'esame di guida bananita Ecco no, no, perché è le forze sono state eliminate Questa è la nostra chance Ok, la nostra chance Schiaccialo, schiaccialo, vai vai, vai vai vai vai vai vai vai vai Oh merda! Una trappola Era una trappola Sembra contenta di vederci. Ii mm è -hmm. ancora andato. Quindi meglio pilare. Resta pure e seguimi Vestate. Andiamo. Bella Jones. La slogan è proprio cattiva. Aiutami. Poco. Abbiamo gli scar. Abbiamo gli scar. Sì, stiamo ritornando. Ti trovo in scar attorno al io support. Primo fondazione sarà la prima eh speriamo no se non vuoi venire. no no non ci credo raga lo scienziato! no bella osservazione il match, il match ma servito un barattolino oh no, per distruggere. Darth Vader! Vai Aspetta. Cospetta! Non ho un po' di lobby, la cioè di Disney Plus... Ma no, non lo so, non mi ricordo, non sono esperto di Star Wars. È, eh, eh, perché l'ultimo episodio, adesso c'è cioè, il terzo, c'è cioè il scontro di Luke contro il Rapper... Sistema, basta... Lei è un uomo in precedenza Perché così fa prassiugere Dio Io la cosa fare nel punto zero Sì, si spetti ripristinati Sì, se Jones, ma ti guarda lì a detto Ehi Andate, andate, andate C'è il fuoco Slow oh. Non devi farlo Il solito melodramma Quali sono le tue ultime parole, Jones? Questo ce l'abbiamo fatta? pensavo che forse serviva. ha fatto una portatina, spero eh... Uh, si......... in spero eh... chi sarebbe... in ha Geno! ma Geno! Uh. No? sarebbe uno set, so no? quei faranno esplodere tutto il sì, cioè, aspetta, aspetta, aspetta... Quindi un generatore teneva il punto zero Ma è ovvio Ok, sì. Oh sta per esplodere tutto eh. Se E adesso c'è il sei finito così giuro. Ah ok. No, no, ci sono ancora un pezzettino. Oddio i capelli di Jones! <ride> è ovvio devono. Bravo recendo bravo. E ora? C'è la Swiss che sta fumando. E mi sa finito. che è finito, mi sa che è finito. No, allora si è finito così, aspetta. Finito. No. Continua.